Allora, buongiorno, da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre e quasi che mi frega, questa mattina con una bella temperatura ardita, siamo intorno ai meno 5-6, in partenza dal, dallo chalet del Monte Molinatico, quindi siamo sul versante settentrionale del Monte Molinatico. Un breve sentiero di circa due km e mezzo eh, verso Lago Martino, Italia 4068. Quindi, attivazione per diploma laghi italiani. Eh, proviamo in 40 e in 20 metri con lo Siegu, eh, l'X 6100. Lo proviamo al freddo e speriamo di tirare a casa qualcosa nonostante il contest che si tiene in Francia oggi. Eh, che le bande, ieri le ho viste belle occupate. Eh, ci proviamo, al limite facciamo una bella camminata. Adesso che Adesso che i primi 300 metri sono passati e sul sentiero sono veramente più brutti. 300 metri e 120 metri di dislivello. Mi oh, recupero. Vediamo un po' di ploma laghi italiani. Io ho iniziato a fare attività costatile in QRP proprio col diplomati italiani è piacevole è bello praticamente ogni regione eh, anzi in ogni provincia eh, su segnalazione o su eh, scelta dell'organizzazione vengono individuati dei bacini che eh, non ricordo se devono essere naturali o eh, sono ammesse anche le dighe i bacini in base di diga e ogni lago ha la sua referenza in questo caso italia 4 cioè la zona 4 e un numero progressivo eh, il regolamento poi metto il link eh, ha delle facilitazioni per chi opera in QRP eh, serve un numero molto basso di di, eh, di QSO per convalidare l'attivazione quelle O invece, se non ricordo male, devono essere una cinquantina. Comunque metto il link del, uh, del regolamento. Solo che io diploma laghi italiani. Molti di questi vaccini praticamente possono essere attivati arrivandoci in macchina, uh, e in zona ne avrei preferisco la fare l'attivazione del diploma laghi italiani come se fosse un sota quindi con un bel trasferimento e ad esempio abbiamo qui Lago Martino appena sotto eh, Lago dell'Orma sul Pelpi che nel video dell'attivazione sota del Pelpi eh, infatti lo l'ho indicato eh, c'è Lago Fogata sul Monte Penna c'è il lago del Monte Penna eh, sul Monte Gottero eh, Lago Grande se non sbaglio o Lago Gottero dipende dalla, dalla cartografia eh, preferisco fare le attivazioni di ploma laghi italiani come con un bel trasferimento a piedi eh, che poi è uno spettacolo questa è una foresta eh, alto fusto cerro eh, se non ricordo male è piantumata nel eh, nel periodo della prima guerra mondiale i prigionieri austriaci venivano impiegati in questa zona per eh, realizzare opere eh, tipo un sentiero eh, chiamato adesso sentiero dei carrelli dove c'era una, una piccola linea tra virgolette ferroviaria per eh, il trasporto del legname e per il trasporto del carbone di legna che producevano in questa zona e il trasporto del legname, del legname per ricavare il, il tannino. Hanno realizzato anche altre opere tipo dei piccoli bacini idroelettrici e questa parte del sentiero insomma ti dà un attimo di calma. Neve ce n'è pochissima, veramente poca ogni tanto nelle zone più in ombra e più riparate dal vento qualche centimetro come qua siamo, siamo praticamente a ridosso del crinale con, con la toscana il monte Molinatico. bastano due o tre giorni ma neanche due o tre giorni una giornata di, di, di vento caldo di marino e, e soleggiato questa questa va via tutto continuiamo no mi spiace ma se non siete qui non potete capire Il lato politico è tutta una scusa per riprendere fiato. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Victor Quebec Sierra, Victor Quebec Sierra, Italia Zulu 4, prego. Ecco il buongiorno qui Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, barrato portatile, barrato QRP, nome operatore Alessandro, dal Monte Molinatico, Lago Martino. E il cambio non so a chi darlo, lo passo al collega della zona zero. 4, Victor, Quebec, Roger Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra riprendendo. No, no, sono abituato al freddo. L'importante è che non ci sia vento e non piova. Oggi è la giornata giusta per fare attività barrato portatile. Eh, con il contest francese magari un po' meno. Saluto il follower Italia Zulu 0, Whiskey Papa Foxtrot e gli passo un 5,8-5,9. Eh, modulazione un po' bassa ma eh, arrivi comprensibile nonostante i rumori in banda. Quindi se non ho capito male la ruota ripasso il tutto a Italia Zulu Zero Whisky Papa Foxtrot. Roger Roger riprende India Zulu Zero Whisky Papa Foxtrot. Grazie per, uh, per avermi risposto il quattro vincito perché allora Dimmi arrivo a lavorare, che ascolta abbastanza bene il cioè suo. CQ40, CQ40, CQ40, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP, fa chiamate in banda a 40 metri, chiama e passi in ascolto. Attenzione, l'Alessandro, la Tierra dai 65, ti ascolto ma ti ascolto bassissimo, ti sento ma ti sento bassissimo, avanti Alessandro. Roger mi fa piacere che ce l'abbiamo fatta anche questa volta 5859 8 5, 9, eh? 5, 8, 5 eh, la posizione non è delle più felici per eh, la zona 5 perché sono proprio a ridosso del monte molinatico quindi sono, sono chiuso verso, verso il tuo QTH a te il cambio